La visura della Camera di Commercio è come la carta d'identità di un'impresa e per legge contiene tutti i suoi dati fondamentali ed obbligatori. Quando è stata iscritta al registro imprese, il o i nominativi delle persone a cui appartiene, il suo indirizzo PEC, la sua partita IVA, il suo numero REA, la forma giuridica, dove è la sua sede e gli eventuali indirizzi delle sedi secondarie. Se è attiva, qual è l'attività svolta e molte altre informazioni. Ma come si fa a scaricare gratuitamente la propria visura? E soprattutto, come si fa a consultare tutto quanto riguarda la propria impresa, come l'atto costitutivo, la situazione del proprio diritto annuale, il bilancio e tutti i documenti del SUAP immessi dalla Camera di Commercio o dal comune? Con la tua CNS, carta nazionale dei servizi o con lo SPID, puoi accedere su www.impresa.italia.it al tuo cassetto digitale di imprenditore che contiene proprio queste informazioni. Puoi entrare direttamente nel tuo cassetto digitale anche dal tuo smartphone perché è come avere il registro delle imprese sempre in tasca. In ogni momento, dappertutto e in modo molto semplice puoi accedere gratuitamente al tuo cassetto digitale per avere le visure, quella ordinaria, storica, le partecipazioni, l'elenco soci, gli atti, statuto, atto costitutivo, fusioni, nomina amministratori, procure, i bilanci relativi a tutte le annualità disponibili, le dichiarazioni sostitutive, il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro imprese per ogni firmatario e molto altro come pratiche su fatture elettroniche, situazione del diritto annuale. Se vuoi maggiori informazioni, vai sul nostro sito www.to.camcom.it/visure.